Io sono Francesco Nardi e insegno genetica all'Università di Siena. Questo video fa parte di una serie di iniziative per le scuole che con i colleghi del Dipartimento di Scienze della Vita abbiamo quest'anno dedicato al tema dei colori. Iniziamo dicendo che i colori nel mondo animale e vegetale sono importanti, la coda di un pavone articolata, bella, variegata, è un messaggio, un messaggio del maschio per la femmina che indica che è in buone forze, in buona salute e una richiesta all'accoppiamento, così come il colore nero e giallo di un imenottero è un messaggio per eventuali predatori che dice che questo insetto è pronto a difendersi anche nell'uomo i colori sono importanti, siamo una specie molto visuale, siamo attrezzati e programmati per interpretare il mondo che ci circonda in termini di forme e colori, non abbiamo l'odorato o l'udito di un lupo, non possiamo sentire le, le, le alte frequenze con i pipistrelli e non possiamo accoggersi delle variazioni dei campi elettromagnetici come alcuni passi vertebrati ma siamo ma interagiamo con l'ambiente che ci circonda in termini di immagini questo ci dovrebbe essere uh, banalmente familiare dall'attenzione con cui ci vestiamo. Un vestito nero per un uomo è un messaggio, dice che siamo un professionista serio, affermato. Un, un rossetto spiccatamente rosso in una signora può essere un messaggio che dice che si sente uh, sicura di sé. Ma oggi parleremo di, una, di colori, non questi colori, ma i colori nostri, naturali, del corpo umano. Il colore della pelle, il colore dei capelli, il colore degli occhi. E sono de dei colori che ci hanno accompagnato in centinaia di migliaia di anni di evoluzione. Quindi sono stati un po si sono disegnati insieme alla nostra evoluzione. Iniziamo parlando del colore, dei capelli. Uh, punto di, del colore della pelle. Scusate. Dal punto di vista biologico uh, si tratta di pi, un pigmento, uh, la melanina, che uh, dal punto di vista chimico è un, uh, un derivato della tirosina, che è un amminoacido, un costituente comune dei nostri, delle nostre proteine. La tirosina viene convertita in melanina da cellule specializzate, i melanociti, che stanno nello strato più profondo dell'epidermide. Impacchettano la melanina in forma di melanosomi che poi vengono trasferiti ai cherotinociti dell'epidermide che maturando poi si stratificano e formano gli strati più superficiali della pelle che sono così uh, pigmentati. Melanine si trovano di tipi diversi, c'è cioè l'eumelanina che si trova in due forme, nera e marrone, e la feumelanina che invece ha una colorazione più rossastra. Il colore della pelle dipende eh, da una parte dai eh, rapporti quantitativi fra le diverse melanine. Se prevale una eumelanina nera la pelle sarà di colore nero, se prevale un'eumelanina marrone la pelle sarà di colore più chiaro è anche importante la quantità totale di melanina nella pelle con pelli ricche di melanina che avranno un colore denso, scuro e ehm, pelli depigmentate povere di melanina che invece appariranno bianche. In questo caso diventeranno importanti anche dei colori che appaiono per trasparenza dagli strati inferiori della pelle, dal derma. Il derma è di colore bianco freddo eh, che che può trasparire attraverso la pelle, eh, ma anche eh, della circolazione superficiale, quindi sangue che dona un colore rosato, è responsabile ad esempio del comune arrossamento che viene fuori in condizioni fisiologiche quali eh, stress o fatica o eccitamento. La genetica del colore della pelle è complessa. Si tratta di un carattere multifattoriale che significa che è sotto un controllo incrociato di più fattori che in parte sono ambientali semplicemente banalmente l'esposizione al sole determina un oscurimento della pelle, l'abbronzatura ma anche sotto il controllo di più geni che eh, ciascuno dà il suo piccolo contributo e dalla somma di questi contributi eh, viene fuori quello che sarà il fenotipo definitivo, quindi il colore della pelle. Di geni coinvolti nel, nella colorazione della pelle se ne conoscono molti, forse non tutti. Uh, I più importanti sono MRC1 o KITLIG, il ligando di KIT, o uh, ASP, la Guti Signal in Peptide, insieme ad altri geni che hanno una um, diffusione, diffusione più limitata come TIR o OCA. Uh, per capire il significato del colore della pelle bisogna fare un salto indietro lungo alcuni milioni di anni e andare a vedere i nostri parenti più prossimi, i primati. Uh, quello che salta all'occhio è che uh, i primati sono dotati di pelliccia, mentre l'uomo no, ad eccezione di capelli, la barba e la peluria su, alle ascelle sul pube. Quindi c'è stata una perdita di pelliccia che è un cambiamento forte, un cambiamento importante, che ha innescato tutta una serie di processi. Eh, la perdita della pelliccia si data intorno a un milione e due di anni fa e è stata probabilmente accompagnata da un rimodellamento globale della struttura della pelle e aumento di, della presenza di ghiandole sudorifare. Eh, questo si può interpretare considerando l'ecologia di questi nostri eh, progenitori, che vivevano in un ambiente di savana aperta dove si spostavano a piedi. Eh, quindi la perdita della pelliccia potrebbe essere una risposta evolutiva alla necessità di una efficiente dissipazione del calore prodotto nel corpo. Però la perdita di pelliccia ha anche reso la pelle direttamente ehm, a, a, a contatto con l'esterno e quindi soggetta all'insolazione. Questo ha creato un'altra serie di eh, condizioni per cui si pensa abbia dato stimolo a un iscurimento gener generalizzato della pelle. Eh, il motivo per cui a questo punto si ha uno scurimento della pelle eh, no, non è del tutto chiaro, sono state fatte diverse ipotesi. L'ipotesi più tradizionale è che semplicemente il colore scuro serva per proteggere la pelle dall'irraggiamento. Eh, come sappiamo i raggi UV creano dei danni alla pelle che se perdurano possono portare anche un cancro alla pelle. Eh, tuttavia questa, il problema di questa teoria è che i danni dell'irraggiamento OV normalmente emergono in tarda età, non in età riproduttiva, mentre sappiamo che l'evoluzione per selezione naturale è particolarmente efficace nel controselezionare dei caratteri che impattano direttamente sulla riproduzione. Un'altra teoria è che eh, la melanina essendo una, un antibatterico naturale potesse fare da schermo alle infezioni, eh, tuttavia rimane in dubbio il motivo per cui le parti del corpo più soggette, perché ha contatto diretto col substrato, le mani e i piedi, sono in, di fatto le zone meno pigmentate del corpo. È stato anche proposto che la melanina limiti la perdita di... Um, umidità in qualche modo la pelle sarebbe più impermeabile che ha un senso in un ambiente come quello di savana tuttavia eh, vedremo che il colore della pelle correla molto bene con l'insolazione e non con l'umidità pertanto questo ci suggerisce se una spiegazione che vogliamo trovare la dobbiamo cercare nel, nel, nell'irraggiamento. La teoria più affermata probabilmente invece riguarda un aspetto uh, prettamente biochimico. Um, L'esposizione alla luce in particolare attraverso pelli chiare determina una reazione chimica all'interno dell'organismo del, dell che è la fotodegradazione del folato. Folato che è una molecola di, di coinvolta in vari processi fra cui um, una presenza di folato al di sotto dei livelli fisiologici determina una parziale sterilità e nel caso di procreazione delle possibili malformazioni al feto quindi diretta, un impatto diretto sulla riproduzione è possibile che individui di pelle chiara subissero questo effetto di fotodegradazione del folato in maniera eh, troppo forte per cui la pelle si è scurita per proteggere per evitare eh, questa reazione quindi a, a questo punto ci troviamo di fronte a una popolazione uniformemente con la pelle di colore nero, un successivo passaggio è avvenuto si stima intorno a 55.000 anni fa, il tempo che coincide con la migrazione dei nostri progenitori fuori, allontanandosi dalle zone dell'Africa tropicale per spostarsi verso i poli a nord e a sud verso regioni a più alta latitudine, quindi caratterizzate da una um, insolazione progressivamente inferiore. Uh, durante questo processo e fra l'altro anche in tempi abbastanza brevi, brevi, si parla di centinaia di generazioni che in, in, in un'ottica evolutiva è un tempo brevissimo, quindi ci, ci fa pensare a una pressione selettiva forte. Uh, sì, sì, la pelle degli individui che migravano fuori dai tropici fosse, fosse progressivamente uh, schiarita, via via che tribù migravano fuori, uh, avrebbero acquistato una colorazione della pelle più chiara. In effetti si, trova, si osserva ancora oggi una marcata correlazione fra latitudine e colore della pelle, con colore della pelle più chiare a più alte latitudini e, che, e questo suggerisce un impatto diretto del, dell'insolazione. La spiegazione potrebbe essere di nuovo biochimica. Per um, produrre la vitamina D, che è necessaria nel nostro corpo, ha di diverse funzioni, ma la più importante forse è quella di mineralizzazione delle ossa, è necessario un processo chimico di, um, che richiede un'esposizione un luminosa per poter... Um, una fotoattivazione per poter sintetizzare questa molecola. Immaginiamo popolazioni dalla pelle nera che si spostano in una zona a bassa insolazione, ehm, la luce percepita potrebbe non essere stata sufficiente a sintetizzare una, una quantità fisiologica di vitamina D, e questo avrebbe eh, impattato direttamente sulla su un processo fisiologico importante e questo potrebbe essere stato il motore che ha portato a un progressivo uh, schiarimento della pelle. Uh, successivamente si sarebbe sviluppato un equilibrio dinamico fra popolazioni con pelle di diverso colore e mescolandosi avrebbe dato origine a tutta la variazione che osserviamo ancora oggi. Questo processo di schiarimento della pelle sarebbe avvenuto in popolazioni diverse in, in maniera indipendente. Questo ce lo raccontano gli alleli, eh, la, la distribuzione degli alleli che colleghiamo a questo processo. Eh, uno, Alcune varianti del gene Kitligando hanno una distribuzione ampia dall'Europa all'Asia. Pertanto questa mutazione potrebbe essere avvenuta prima che nel, nel momento della migrazione fuori dall'Africa, quindi prima che queste due popolazioni si separassero. Poi ci sono alcune mutazioni localizzate come quelle in OCA2 che sono tipici dei nord europei e nei MC1R che sono tipici degli asiatici che invece ehm, sarebbero avvenute in tempi più recenti, cioè successivamente alla separazione dei due gruppi che hanno dato origine agli europei ehm, e agli asiatici qualche sfasatura, Nel, si nota che eh, popoli del nuovo continente a parità di latitudine hanno normalmente la pelle più chiara de, de, del, del vecchio continente, queste due foto sono state prese alla stessa latitudine. Eh, la spiegazione che si dà per questo effetto è che i popoli del nuovo mondo sono una rappresentano una colonizzazione relativamente recente per cui potrebbe non esserci stato tempo uh, per uniformare il loro colore della pelle a quanto uh, appropriato per le latitudini a cui vivono. Un'altra spiegazione è che andando a uh, osservare processi che avvengono in tempi più recenti uh, diventano importanti anche effetti, te la tecnologia, effetti culturali in particolare l'abitudine di coprirsi con vestiti che avrebbe che di loro natura, di loro funzione schermano dal sole e quindi avrebbero diminuito questa forte pressione verso eh, l'oscurimento della pelle. Un'altra osservazione che si può fare è che normalmente si osserva che in una stessa popolazione le donne hanno eh, pelle di colore più chiaro. Qui sono state date diverse spiegazioni. Uh, una riguarda di nuovo la vitamina D. La vitamina D che è importante per tutti ma di particolare importanza per le femmine perché è, è un, è, diventa determinante al momento della uh, gravidanza proprio per il, la complessità dei processi che portano poi alla mineralizzazione delle ossa nel feto per cui la stessa pressione selettiva eh, che è avvenuta su tutta la popolazione sarebbe stata più forte nelle donne e quindi avrebbe avuto un effetto maggiore. Se, si pensa anche a un effetto legato alla selezione sessuale. La selezione sessuale è, un, è un, una variante della selezione naturale in cui quello che viene massimizzato non è uh, direttamente la, um, il numero dei figli prodotti, ma... Um, aspetti fenotipi che vengono, uh, che sono attrattivi nei confronti di un potenziale partner e quindi di fatto uh, massimizzano la riproduzione in questo senso. Uh, la, si pensa che femmine dalla pelle chiara siano um, attraenti, siano percepite come più attraenti. Questo è alla base di, ad esempio, de, del diffuso uso di cosmetici eh, per lo schiarimento della pelle, un tempo legati essenzialmente alle popolazioni di pelle nera e però hanno recentemente avuto un boom nelle popolazioni asiatiche, eh, ma è anche stato diciamo, quantificato in maniera più controllata. Uno studio interessante riporta la misurazione del colore della pelle confrontando le popolazioni con i cartelloni pubblicitari cartelloni pubblicitari che incarnano un, un ideale di bellezza chiaramente se una persona viene raffigurata un modello una modella vengono raffigurata a un cartellone pubblicitario è perché sono percepiti come belli, attraenti e in questo caso si osserva che eh, le modelle dei cartelloni pubblicitari sono, hanno una pelle più chiara dei modelli dei cartelloni pubblicitari Uh, questo ha portato l'autore ad ipotizzare una, appunto, un effetto di selezione sessuale, una scelta in cui gli uomini apprezzerebbero um, il colore chiaro della pelle della donna come una, un segnale di um, modestia e purezza, mentre le donne apprezzerebbero un colore scuro della pelle come un segno di uh, virilità e di pericolo. Um. Vediamo adesso qualcosa sul colore dei capelli, anche qui si osserva una gradazione continua che va dal nero al bianco per passare da tutte le sfumature del marrone e del rosso. Si ehm, quantifica secondo una scala, eh, la scala fischer zaller che utilizza lettere eh, dalla A alla Y che, danno, che descrivono fenotipi dal biondo chiaro al nero e numeri romani da 1 a 6 che descrivono le scalature dal rosso pieno al rosso biondo. Dal punto di vista biologico il colore dei capelli è di nuovo un effetto del pigmento melanina che viene di nuovo sintetizzato da melanociti ma qui depositato negli strati eh, a livello del bulbo pilifero negli strati esterni del eh, capello, gli strati interni sono comunque depigmentati. e Di nuovo quindi eh, melanina eh, è melanina nera o marrone o feumelanina di colore rosso. La genetica del colore dei capelli è eh, di nuovo un carattere multifattoriale. Um, se ci si limita a uh, due fenotipi, si riesce a spiegare la gran parte della variabilità, e questi hanno un'ereditarietà più semplice. Um, scuro si eredita in forma dominante su chiaro e non rosso si eredita in forma dominante su rosso tuttavia per comprendere tutte le sfumature possibili è necessario prendere in esame anche una serie di altri geni che rende il modello molto più complesso da trattare che torna, eh, diciamo, esce da una genetica semplice mendeliana e ritorna, rientra nella genetica dei eh, caratteri multifattoriali in particolare eh, mutazioni recessive nel gene MC1R negli europei sono normalmente legate a individui eh, di, di, con, di, con il colore di capelli rosso, mentre mutazioni su nel gene Kitligandu, di nuovo recessive, quindi che di nuovo per mostrarsi devono essere omozicosi, sarebbero legate, sono spesso osservati in individui con i capelli biondi. In realtà trattandosi di un processo di eh, melanizzazione attiva e che richiede l'intervento di molti geni, qual, qualunque disfunzione, qualunque mutazione in questo processo provoca una mancata melanizzazione e quindi uno schiarimento del colore dei capelli. Questo ad esempio ehm, può spiegare il colore Curioso e innaturale, visto l'area geografica, biondo, che si osserva in alcune popolazioni del nord della Melanesia che condividono una mutazione avvenuta localmente nel gene TIRP1 e quindi determina un'assenza di melanina. La, la variabilità nel colore dei capelli è un. Una faccenda del tutto europea. Nel resto del mondo il colore, praticamente l'unico colore che si osserva è il colore nero dei capelli, mentre tutta la variabilità del biondo e del rosso si osservano in ehm, Europa. Il, il colore più inusuale è il rosso, che ehm, si eredita in forma recessiva, ovvero è necessario che entrambi i genitori passino una lele, eh, recessivo per il colore rosso perché una persona eh, sia omozigote per questi alleli e quindi eh, mostri il colore rosso. Um, la loro distribuzione è molto localizzata si, si, so, si parte dalle basse frequenze nell'Europa centrale per arrivare a frequenze significative soltanto in um, Irlanda e in alcune parti dell'Inghilterra. Il fatto che um, sia una condizione rara e vistosa l'ha resa senz'altro uh, notevole di interesse colpisce diciamo, infatti è stata beh, sempre interpretata in maniera particolare beh, spesso in maniera negativa basti pensare all'appellativo ehm, italiano di pel di carota o l'associazione che si faceva fra eh, stregoneria e eh, donne dai capelli rossi anche se eh, in altre epoche è stato interpretato come un tratto positivo, nell'ottocento nella pittura ottocentesca pre Raffeliti eh, amavano donne dai capelli rossi e gli occhi grigi. Si è stato negli ultimi anni è venuta all'attenzione la possibilità che i capelli rossi si stessero estinguendo come carattere ora eh, che è chiaramente una notizia curiosa ma è, è facilmente interpretabile in un'ottica di equilibrio di Weinberg quello che succederà non è tanto quello che sta succedendo eh, non è tanto che si estinguono gli alleli per i capelli rossi ma con l'aumento dei traffici l'aumento della probabilità che i genitori Uh, vengano da posti diversi, uh, diminuisce la probabilità che entrambi i genitori possano dare uno, uno stesso allereo recessivo a un figlio e quindi di fatto che il figlio possa mostrare i capelli rossi. Quindi sì, in una certa interpretazione semplicistica, i capelli rossi sono destinati ad estinguersi. Il colore dei capelli è determinato geneticamente uh, e è soggetto a variare nel, nel corso della vita. Uh, Negli individui di, di popolazione europea si uh, osserva che il colore dei capelli è, normalmente nei bambini è più chiaro di quello che sarà ad adulti e poi si stabilizza in, uh, con la pubertà. Poi dai 30-40 anni eh, accade una serie di processi fisiologici in cui eh, le cellule staminali dei melanociti smettono di riprodursi, quindi ci saranno meno melanociti e una minore produzione di melanina che non verrà più passata ai capelli e in questo caso eh, i capelli cresceranno, i nuovi capelli cresceranno eh, di colore prima misto e poi eh, spiccatamente bianco. Diciamo, il processo di ingrigimento ha una sua componente Uh, ma può essere anche legato a condizioni fisiologiche o ambientali, uno stress ossidativo, una ridotta funzionalità dell'enzima catalasi o anche un irraggiamento ai raggiù. Uh, può anche essere il colore bianco dei capelli una, un effetto di mutazioni, questo è un, è un bambino affetto da albinismo, che eh, determinano una mancata produzione della melanina. Questo è un caso di albinismo cronocutaneo di tipo 1, quindi non funziona l'enzima tirosinasi e pertanto non viene prodotta melanina. Quindi tutti gli stretti del corpo che normalmente acquistano colore grazie alla melanina, la pelle, i capelli, gli occhi sono qui totalmente ehm, depigmentati. Una, un discorso totalmente diverso si può fare per barba e baffi. Per spiegare l'attenzione, barba e baffi comuni al di là anche al di là delle mode, comunicano qualcosa, è un messaggio verso l'esterno, comunicano qualcosa a livello che siamo e um, si pensa che siano un la significatività di questo messaggio sia un retaggio evolutivo dai nostri eh, antenati primati cui il Pelo, il pelo, un pelo folto e lucido, era un messaggio uh, soprattutto per gli altri maschi di uh, forza, quindi diciamo si disincentivava uno scontro fisico, era un messaggio di forza, e questo trova qualche supporto nel fatto che la ricezione del messaggio, cioè l'attenzione alla presenza di Barba e Baffi, sembra essere una prerogativa del tutto maschile, mentre le femmine lo troverebbero un articolo uh, Po, Quanto meno poco interessante, non degno di nota. Passando al colore degli occhi, si nota di nuovo una notevole eh, variabilità in tutte le scalature che vanno dal nero al molto chiaro, nei colori dell'azzurro e del verde, fino ad arrivare a fenotipi particolari come eh, il grigio o il viola. Si quantifica nella scala di Martin, eh, sono 16 gradazioni numeriche che vanno da 1 che è il colore molto molto scuro fino a 16 che sono gli occhi eh, di colore azzurro chiaro. Dal punto di vista biologico la colorazione dell'iride dipende di nuovo dalla presenza di melanina, melanina nell'iride, l'iride è questa formazione sottile eh, annulare anteriore all'occhio, formata di due strati, uno strato esterno che è lo stroma che ha una natura fibrosa e ehm, quindi ci sono dei vasi, ci sono dei nervi, è lievemente pigmentato, ma subito dietro uno strato molto sottile due sole cellule è il, lo strato pigmentato dell'iris che invece è fortemente pigmentato e può eh, portare i colori delle melanine in maniera più o meno densa um, i colori Melanine più scure e in maggiore quantità determinano le gradazioni degli occhi scuri, mentre minori quantità di melanina tutte le sfumature del marrone. Un discorso completamente diverso si può fare invece per il colore azzurro, che è un colore fisico, ovvero non esiste un pigmento degli occhi azzurri, ma in occhi che eh, sono privi di melanina, in cui cioè il contributo dei pigmenti è molto scarso, Um s può diventare determinante un effetto fisico, l'effetto Rayleigh, che si determina quando la luce che viene dall'esterno attraversa lo stoma dell'iris. Um, è, è un effetto fisico, un, una, un irraggiamento luminoso e la luce viene uh, diffusa da quando incontra particelle di dimensione più piccola della lunghezza d'onda e questo è tanto più forte quanto le lunghezze d'onda sono corte, quindi nei, nei, nei, nei toni del blu. Pertanto la luce viene che investe l'occhio dall'esterno viene ridiffusa nelle sue frequenze blu e dà all'osservatore una percezione di colore blu. Se poi si mescola su una base blu una piccola quantità di pigmento giallo, questa volta melanina, si ottiene il colore verde degli occhi, quindi un effetto incrociato fra una componente biochimica e una componente fisica. Il, um, il colore degli occhi ha di nuovo una caratteristica di nuovo una base genetica um, multifattoriale si, un gene importante è oca 2 il gene per l'albinismo oculocutaneo con varianti ERC ERC2 è un gene che determina l'espressione di oca 2 che normalmente si associa a, la, a persone che hanno, uh, mostrano occhi azzurri e mutazioni della tirosinasi che invece sono determinanti per le sfumature del uh, blu-verde. Tutte queste condizioni sono uh, recessive e pertanto è necessario avere due geni, per per, uh, due geni mutati, due geni recessivi per, uh, mo per mostrarle. Uh, in realtà se uno si limita a si, si accontenta, diciamo, di spiegare una piccola parte della, della variabilità, cioè quella fra occhi chiari occhi chi, e occhi scuri, l'ereditarietà sembra essere molto più semplice, con scuro eh, dominante su chiaro. Eh, anche il colore degli occhi, la variabilità nel colore degli occhi è una caratteristica prettamente eh, europea e di alcune popolazioni del sud dell'Asia. Nel resto del mondo gli occhi sono uniformemente, di, o tendenzialmente, di colore scuro. Uh, questo si, tro si trova una spiegazione nella storia del popolamento dell'Europa che vi avviene Diciamo, il popolamento originario nel Mesolitico era fatto da popolazioni eh, caratterizzate dalla presenza di occhi molto chiari e pelle scura um, su questa si è successivamente insediata una popolazione migrante originata dall'Anatolia probabilmente gli antichi andeuropei che invece aveva occhi scuri ma una pelle chiara e la popolazione europea attuale si sarebbe um, formata dal mescolamento fra queste due popolazioni creando poi tutte quelle varianti che si eh, osservano ancora oggi. Eh, trattandosi di un carattere determinato geneticamente, normalmente il colore degli occhi è stabile durante la vita di un individuo, se non per eh, i bambini, i bambini di origine europea nascono normalmente con gli occhi di un colore azzurro ceruleo. E poi il colore definitivo dell'occhio si stabilizzerà fra 3 e 6 mesi al momento che si attiva la produzione ehm, di melanina. Si possono trovare però alcune condizioni ehm, curiose. Rare, quantomeno, come l'eterocromia. L'eterocromia normalmente si manifesta come una macchia di un colore diverso sull'iride, di, su un'iride che basalmente ha un altro colore, però può arrivare in casi estremi a ehm, avere occhi di colore completamente diverso. Le cause sono diverse, può essere un sintomo di una malattia, può essere dovuto a mutazioni somatiche, a stati fisiologici particolari, oppure può anche essere la manifestazione di alcune particolarità genetiche come il chimerismo e il mosaicismo dove un individuo non ha come sarebbe la regola, cellule che condividono tutte lo stesso genoma, ma gruppi di cellule diverse che condividono un genoma diverso. Se questo accade e a questi due gruppi diversi appartengono le cellule che daranno vita ai due occhi, si possono avere occhi di colore diverso. È una condizione rara, molto vistosa, intrigante, e um, infatti è stata sempre associata a un, un, carattere, a un carattere di distinzione. Eh, occhi di colore diverso li aveva Alessandro Magno, che piangeva dall'occhio nero come la morte e piangeva dall'occhio azzurro come il cielo, e non a caso dice, diceva lui di essere figlio di Zeus. Um, a differenza del colore della pelle, per cui abbiamo dato una spiegazione in base alla selezione um, naturale, quindi una differenza funzionale, per il colore degli occhi si pensa a una serie di coincidenze uh, storiche dovute a migrazioni di piccole popolazioni. C'è un effetto ben noto in genetica di popolazioni, che è la deriva genetica, per cui uh, anche una variante rara però in una, in, se si trova in una piccola popolazione si può diffondere in maniera puramente casuale e eh, si pensa che molta della distribuzione dei colori degli occhi attuali sia dovuta proprio ad effetti um, casuali di questo tipo, anche se un qual, qualche ruolo si può ritrovare nella selezione sessuale. Um, è stato visto chiaramente gli occhi sono parte di come ci presentiamo possibile partner, pensiamo all'importanza dello sguardo, per cui il colore degli occhi è ragionevolmente implicato nei processi di selezione sessuale. È stato osservato sempre andando ad, a confrontare le popolazioni d'origine. Rispetto alle pubblicità che, appunto, che incarnano un ideale di bellezza per una popolazione. È stato visto, ad esempio, che nella popolazione brasiliana, dove chiaramente la. la, la la popolazione normale ha un'alta frequenza di occhi scuri, eh, i modelli hanno tendenzialmente occhi chiari, quindi i brasiliani dagli occhi scuri considerano belli gli occhi chiari, attraenti gli occhi chiari. Il contrario avviene in Inghilterra dove eh, la, una popolazione tipicamente dagli occhi chiari eh, si rispecchia in ideali di bellezza di occhi scuri, eh, quindi questo suggerirebbe una scelta inversa, de, del tipo più raro, più bello, si trova più attraente un carattere che è meno comune nella popolazione questo ha un, ha un effetto in genetica evolutiva di eh, supportare e aumentare la variabilità. Siamo arrivati alla fine della storia e quindi abbiamo ricostruito i colori del corpo umano valutando Uh, diverse forze, la selezione naturale, uh, la selezione sessuale, alcuni aspetti, alcune necessità biochimiche e anche una serie uh, di fattori casuali. E qui la piccola morale della storia che era nascosta nel titolo. Negli ultimi due secoli è stato spesso uh, interpretato il colore della pelle con, uh, per valutare uh, l'altro, valutare chi abbiamo davanti. La cosa innaturale non è valutare chi abbiamo davanti, siamo programmati per questo. Analizziamo inconsciamente i caratteri del nostro interlocutore chiedendoci uh, se può essere a noi simile, se può essere imparentato, come come probabilmente lui si rivolgerà a noi. Quindi è naturale tentare di interpretare l'altro, quello che è lateralmente sbagliato, l'equazione è stata fatta eh, nero uguale brutto, sporco e cattivo e bianco uguale eh, ricco e intelligente. Pertanto il, l, l, l, uno potrebbe rivalutare questa interpretazione alla luce di quello che abbiamo detto, cioè una, se una serie di cambiamenti eh, idiosincratici, anche molto veloci, di adattamento legato a insolazione, meccanismi biochimici, migrazioni, coincidenze, e forse eh, rispolverare il, il ruolo della selezione sessuale, che suggerisce che la diversità, nei nostri colori sia una parte sostanziale della bellezza della popolazione che ci circonda.